momento qualcosa. Allora, ufficio di presidenza congiunto delle commissioni seste, cioè finanze e tesoro al Senato e finanze alla Camera, fatto. L'argomento era l'organizzazione dei lavori di una indagine conoscitiva sull'IRPEF. Um. e quindi la prima cosa da fare era stabilire chi come Parlamento, quali istituzioni o quali persone come Parlamento volevamo coinvolgere, audire, perché ci dicessero la loro su cosa non va dell'IRPEF, vista nutritissima poi c'era da stabilire come si sarebbero eh, organizzati i lavori e qui, insomma, <coughs> eh, l'ipotesi è di eh, prendere due, due, eh, fare due incontri a settimana, ora mi sembra un po' utopistico, soprattutto che prende fare due incontri a settimana per chiudere i lavori ad aprile. Mi sembra un po' utopistico considerando che eh, il governo continuerà a bombardarci di decreti. Il prossimo, il prossimo siluro è già in camera di lancio ed è il eh, Ristori Quinquies. Poi naturalmente fra fine marzo e inizio aprile se questo governo volesse mantenere eh, le scadenze naturali dovrebbe arrivare il, il, il DEF <coughs> e poi ogni giorno ha la sua pena, chissà quanti altri decreti dovranno fare per continuare a, a tappare falle per cui vabbè, però diciamo che... Poi eh, il, terzo tema, eh, il terzo tema sollevato nell'ufficio di presidenza è stato sì, vabbè, ma diamo un senso eh, se non a questa vita, almeno a questa, a questa iniziativa parlamentare e quindi, e quindi gli, la richiesta di alcuni eh, parlamentari sia di maggioranza che di opposizione è stata di fare almeno finta di eh, giungere all'elaborazione di un progetto di riforma, quindi che la... il prodotto di questa indagine non fosse una semplice collezione di memorie degli auditi più o meno rielaborata dagli uffici su cui i presidenti mettono la loro firma e dicono ho fatto l'indagine, insomma questo voglio dire per la loro gloria vana insomma ma fosse qualcosa di concreto solo che naturalmente qui si sono scontrate due posizioni perché il presidente Camera era un pochino dubbioso il presidente Senato invece era abbastanza a sostegno di questo approccio che però da un punto di vista tecnico secondo me banalmente <coughs> dovrebbe richiedere che se a progetto di riforma si arriva ci fosse un relatore anzi due relatori anzi quattro relatori due Camera e due Senato per maggioranza e opposizione no? quindi due per due, quattro e quindi secondo me se si volesse veramente fare un... Eh, progetto in cui il Parlamento si esprime e eh qualcuno dovrebbe fare il Cireneo e prendersi la croce di leggere tutto, di, di, di ragionare, di ragionare con gli esperti, eventualmente di ricontattarli, di parlare con le altre parti politiche per trovare delle soluzioni che siano, eh, che siano oh, condivisibili un po' da tutti, ma capite che il tema è estremamente spinoso perché da una parte c'è un orientamento conservatore che eh, preso atto della realtà eh, sostanzialmente è incline a proporre dei sistemi ad aliquota marginale costante, o comunque sistemi flat, diciamo. Dall'altra c'è un, un, un orientamento progressista che, preso atto dell'ideologia, vuole invece una, un disegno estremamente una, un progressivo delle aliquote eccetera eccetera vabbè questo è diciamo è chiaro che il lavoro a questo punto diventerebbe molto complesso e quindi secondo me il fatto che non si sia sollevato io diciamo i problemi non, non li sollevo quando non li so risolvere il fatto che non si sia sollevato sono stato zitto in ufficio di presidenza il fatto che non si sia sollevato questo problema eh, può anche darsi che non sia un vero problema, può darsi che me lo ponga solo io, ma secondo me vuol dire che fondamentalmente anche questa iniziativa parlamentare, esattamente come l'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, diventerà anziché un momento alto diciamo, del Parlamento il Parlamento che sente, la società civile, le istituzioni propone eccetera eccetera diventerà un momento basso la passerella in cui i eh, presidenti vanno con il loro cestino della spesa lo riempiono con i biglietti da visita delle, delle istituzioni e degli esperti che, che, che coinvolgono aumentano il loro peraltro già alto non hanno certo bisogno di questo capitale relazionale fanno qualche lancio sui giornali locali chi è interessato uno sì l'altro no per far vedere insomma che <ride> e poi basta carta, carta carta voi sapete Palazzo Giustiniani è quell'immenso palazzo che va da che va da da Via della Dogana Vecchia dove ha la facciata che è sul retro del senato fino al Pantheon c'è un isolato lunghissimo questo palazzo è enorme, al, eh, al piano oh, nobile dove c'è la sala eh, Zuccari, eh, c'è un'altra sala, la sala, sala Zuccari molto, molto bella, come sapete affrescata dal Zuccari con il giudizio di Salomone che, che è anche, anzi eh, l'affresco centrale è la regina di Saba che offre i suoi doni a Salomone se non ricordo male Salomone, perché, la giustizia, eccetera eccetera. allora praticamente dietro una porta inizia una successione di sale interminabili tipo Versailles che sono l'archivio storico io una volta vi ho anche messo delle foto su Instagram perché è un posto bellissimo, affascinante carte, carte carte di tutti i tipi che vanno da... Possedimenti demaniali del Senato, quando era appunto del Regno e quando i senatori venivano nominati, diciamo un po', un po come oggi sostanzialmente, ma con un meccanismo più esplicito, a ah, ovviamente gli atti parlamentari più, più significativi, come per esempio l'originale dello Statuto Albertino, a. a a quelli meno significativi. Ecco, in quest'ultima categoria finiranno le 4 500 pagine di memorie raccolte durante questa indagine Passerella. Perché? Però d'altra parte, però d'altra parte, però d'altra parte, guardiamo il lato positivo, perché il Parlamento è pur vero e qui bisogna anche sempre considerare, diciamo, suggerisco di farlo, io personalmente ci sono diventato senatore, se questo business interessa insomma vi dico come ho fatto, è in un modo molto semplice, cioè eh, attenendomi a quella regola di saggezza che consiste nel, nel considerare sempre il rovescio della medaglia. Ora il rovescio della medaglia qual è? È che io ho la netta sensazione che alla fine diciamo questa cosa finirà in nulla però niente è inutile intanto diciamo, sentire persone che se ne intendono è sempre un arricchimento culturale dà sempre delle idee dà sempre degli argomenti eh, se in dieci anni di dibattito ho parlato praticamente sempre a braccio dicendo sempre delle cose diverse e ehm, e più o meno sensate, insomma mediamente abbastanza sensate nel giudizio di, di molti. Eh, questo non significa che parlo molto, esattamente al contrario significa che ascolto molto e eh, non c'è nessuno, nessun collega, nessun elettore, nessun avversario politico, nessun, eh, nessun funzionario che io non ascolti con, con attenzione e poi dopo la memoria fa un suo lavoro, seleziona un pochino lei, ecco come. La memoria sono gli, gli uffici del mio cervello, il deep state. Seleziona lei quello che evidentemente ritiene che possa essere utile, e poi queste cose tornano. Quindi sarà molto bello ascoltare una solita sfilza dalla A di Banca d'Italia. Eh, ecco, potrei mettere la Z di zingales. Ecco, suggerirò di, di invitare il buon Luigi, così almeno abbiamo tutto l'alfabeto, passando per la B. <coughs> Di Banca d'Italia, per la C di Cassazione, eccetera, eccetera. Vedrò anche dei vecchi amici, dei colleghi, dei compagni di dottorato. Insomma, sarà una cosa bellissima. Sotto questo profilo ci sarà sicuramente da imparare. E poi, soprattutto, e poi soprattutto come funziona lo sappiamo. Siamo in uno dei periodi più bui della storia repubblicana per quel che attiene al rapporto delle istituzioni. L'indirizzo politico è esercitato da organi che non hanno per costituzione responsabilità politica e, eh, e quindi di fatto viviamo in un regime assolutistico di, di fausta memoria, insomma. C'è cioè, il Re Sole, anche se nessuno, nessuno può, sa chi è e nessuno può nominarlo e quello è un pezzo della storia un altro pezzo della storia è che siamo in una democrazia parlamentare dove il Parlamento subisce una compressione delle sue prerogative mai sperimentata prima cioè neanche quello che voleva trasformarci in un bivacco di manipoli diciamo, era riuscito così bene a... Eh, a... Eh, castrare, scusate il termine, eh, il Parlamento, sterilizzare, mettiamola così, a sterilizzare il Parlamento, lo, lo prova la lavorazione della legge di bilancio che grida vendetta al cielo e dove naturalmente il ricorso in Cassazione... Eh, si atterrà all'articolo zero di qualsiasi carta che abbia mai regolato i rapporti umani. L'articolo zero è che le regole eh, si applicano per i nemici e si interpretano per gli amici, quindi lì vedremo ma plasticamente il famoso ha ragione ma dobbiamo fermarlo, eh, che diventerà una a torto ma non possiamo fermarli e quindi vediamo appunto io massima fiducia, massima fiducia in tutte le istituzioni e però anche nelle mie previsioni però voglio dire in questo momento così oggettivamente buio così oggettivamente insomma, chi, è, chi, è, chi è dentro sente proprio l'oppressione l'impossibilità di esprimersi in questo momento così buio però stare lì da una parte a piangere non c'ha neanche tanto senso cioè... È bene, facciamola questa iniziativa, ascoltiamo i nostri presidenti che con, tanta, eh, con tanto pragmatismo e con spirito costruttivo dicono che saremo ascoltati, che saremo coinvolti, che il governo ci ascolterà, eh, beh, diciamo, bisogna anche andare a vedere i blef, eh, questo è un bluff, noi lo vediamo, faremo il nostro lavoro, eh, ascolteremo, proporremo... Um, dopodiché questa mattina ascoltando una delle poche cose oggettivamente che valga la pena di ascoltare che è eh, la rassegna stampa che fa eh, Daniele eh, Capezzone, la trovate eh, su Twitter nel suo, nel, suo, nel suo account Twitter che si chiama La Verità alle 7 è ovviamente una rassegna che ha anche una esplicita dimensione promozionale di valorizzazione e di promozione del lavoro fatto dalla verità, però da, una, da uno spettro piuttosto ampio di, di, eh, di eh, da un resoconto ampio di quello che accade anche sugli altri giornali. ecco comunque voglio dire che uno si organizzi su una piattaforma teoricamente neutra, acceda per valorizzare il proprio prodotto e il proprio pensiero, dà molto meno fastidio di quando ha eh, la rassegna di ray 3, che non mi ricordo come si chiama, arriva al giornalista di turno e sul servizio pubblico fa pubblicità per se stesso o per, o per la sua testata, che è un pochino uno standard in fausto di quel, di quel, di quel tipo di rassegna lì. Ecco, um, oggi per esempio uh, con grande semplicità uh, Capezzone metteva in evidenza il dato che fra, um, adesso mal contati, insomma fra otto giorni, oggi cos'è il 16, 17, 17 sono, ormai sono frastornato, fra, diciamo, fra una settimana e la vigilia di Natale e ancora non sappiamo che cosa dovremo fare. Eh, ci era stato detto che eh, aperture e chiusure sarebbero state guidate in qualche modo da un algoritmo da dei parametri oggettivi che eh, era una richiesta non, eh, non, diciamo, che non rifletteva un, un ingenuo scientismo o un eh, desiderio di essere eh, governati da regole, di regole ne abbiamo anche troppe, poi siccome ne viene fatto l'uso che ho detto prima, cioè vengono solo applicate ai nemici, forse ne faremo anche a meno, ma riflettevo un'altra esigenza molto importante che era quella di consentire agli imprenditori di prevedere, d'accordo, con un minimo di anticipo, dove si sarebbe andati a parare, invece noi abbiamo oggettivamente, continuiamo ad avere oggettivamente un problema sia di... di diciamo di, di trasparenza sia riferito ai dati che non vuol dire che non c'è il problema, vuol dire che non ci viene fatto conoscere non, non, non, non ne abbiamo una rappresentazione eh, corretta sia eh, al modo in cui essi vengono elaborati dai vari, vari comitati e questo è, è molto grave, siamo sicuri che diciamo se, neanche, se non ci dicono neanche che cosa faremo a Natale ci faranno dire come noi vorremmo o riterremmo opportuno che fosse eh, l'imposta sul reddito delle persone fisiche io sinceramente qualche dubbio ce l'ho allora, qua c'è da risolvere il problema si metto lì perfetto dai che mi metto sotto, sotto le finestre così almeno Dopodiché ah, so per quel che riguarda invece l'aula oggi abbiamo un eh, trovo affascinante questo mistero del comportamento umano che appena ingrani in la marcia indietro si crea un grappolo di persone dietro la macchina questo forse ci potrebbe spiegare tante cose tipo l'entrata nell'euro, non lo so comunque sentite? Eh? Il, ritmo. il ritmo è tutto nella vita l'intensificazione del ritmo è sempre un un elemento determinante della retorica musicale e anche e la tutela della carrozzeria. Bene ragazzi, io vi lascio perché l'aula è iniziata da 5 minuti, quindi il segretario ha letto il verbale, adesso andiamo a vedere, adesso andiamo a, a occuparci del decreto immigrazione, un'altra delle grandi priorità di questo governo in questo momento. Cioè io cerco di ricordarmi come ho fatto a essere di sinistra e... Boh, non lo so, non, non, non riesco veramente più a immaginarmelo, ma insomma, dato che è una cosa inutile è meglio non perderci troppo tempo, grazie.